Allora sono arrivato a Picoruvio e non so se faccio vedere, è assurdo. È assurdo però ho mai visto una cosa del genere. Guardate qua. Ciao amici e bentornati sul canale. Siamo giunti al terzo ed ultimo episodio su Madeira e oggi vi porterò alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell'isola. Faremo tanto trekking ma non voglio anticipare troppo. Quindi iniziamo subito la nostra avventura con una scalata al Pico Luivo, che è la montagna più alta dell'isola. Yam! Ce la possiamo fare dopo la lunga camminata di oggi di 12 km 2,8 da raggiungere da qua eh, dico, aereo ci saranno due percorsi, percorso O oh, ed E che rispettivamente 7,9 eh. e 8,8 km eh. da qua è stupendo Quella zona là sembrano un poi duomiti Bella oh, Mamma mia Impressionante. Personalmente non avevo mai visto un posto così, ero davvero impressionato non solo per la vista di Pico Ruvio ma anche per quella di Pico da aereo di fronte. Quella giornata infatti oltre ad essere impressionato ero anche molto ma molto stanco, siccome venivo da una camminata abbastanza lunga come avete visto nello scorso video di almeno 15 km a piedi e nonostante ciò mi toccava un'ascesa su una montagna che infatti non è stata per niente semplice sebbene spettacolare. Ecco la dimostrazione di quello che dicevo prima, voglio c'è sempre un bar Comunque tu vada Per esempio anche in cima a Picoluvio C'è un bar Ci Siamo presi La Red Bull E palatine Per pistolarci E infatti questo volevo dire Ci si è che voglio giù Mamma mia Però vabbè noi intanto eravamo quasi Quasi arrivati gli ultimi scalini. Gli ultimi 500 metri sono stati più difficili e più sentiti. Mamma mia, un parto, non arriviamo più. Ed eccoci qua, in La cima, a Picoruvio, un sole che scotta e un vento che gelo, è gelo proprio. Mamma mia, siamo in cima al mondo. Vabbè, dopo siamo scesi perché le condizioni climatiche erano peggiorate. Cioè, why serviva proprio il giubbino. Il giubbino, quello invernale. Un vento, un freddo, mamma mia. Ve lo dico proprio. Quindi, abbiamo concluso la nostra giornata con l'ascesa a Pico Rubio Pronti per le ultime cose da vedere il giorno seguente. Early the next morning. Oggi venite con noi a vedere a Punta San Lorenzo siamo a Punta San Lorenzo stiamo facendo il trekking qui rotto, quello là quello che ci porterà sopra i faraglioni quelle punte che vedete su Instagram sabe, quelle belle foto e uh, l'appunto che facevo io è che ci stanno un sacco di adulti quindi Madeira è molto gettonata per gli adulti ma giovani voi dove siete? fatemi vedere, venite qui a Madeira questo è uno dei trekking più belli da fare sull'isola, che vi mostrerò a voi solo qui per voi su questo canale. che sono un po' nervoso in realtà no, non sono nervoso, sono un po' portato da questo posto perché è eccessivamente turistico anzi non da questo posto ma dai um, troppi turisti troppi ma proprio carovane carovane proprio a venire 300 persone 4-5 pullman tutti in un momento tutti in una volta eppure non è ora di punta sono le 9 di mattina 9 e mezza Sono nervoso, mi piace un sacco il posto, è bellissimo. Punta San Lorenzo è stupenda, ma eh, apprezzo un sacco il fatto che ho visto un sacco di adulti che venivano a fare questo trekking. È una cosa bellissima perché questo vuol dire che c'è voglia comunque di viaggiare, di vedere posti anche meno convenzionali come questo, più improntati sul trekking che sulla vacanza. Però veniteci da soli, se cioè non ci venite con quelle carovane di, di bus o oh, parere personale Fate quello che volete Siamo appena arrivati a un faraione che sta sul sud di Madera e in pratica ci ha fermato la polizia, non potevamo andare a questo faraglione non al perché l'hanno reso privato in questi giorni, anzi in questa settimana per far girare il film di Star Wars, dove noi già siamo stati sul set. Sì. Siamo stati sul set, appena siamo arrivati, però non, non ci hanno detto niente perché stavano facendo delle riprese o delle riprese campione o comunque non era bloccato dalla polizia e adesso hanno reso un, un posto pubblico privato non so se è molto giusto a sta cosa a little later. Ed è dall'alto di Cristo Rey che concludiamo il nostro <ride> video di Madeira dopo una settimana di trekking ed escursioni sento abbastanza stanco abbiamo manco fatto tutto, cioè abbiamo visto le cose sicuramente principali noi tengo ancora banderine Google Maps da, da esplorare sicuramente quindi ci ritornerò magari ci ritorneremo insieme bene, La paura vai ci vediamo al prossimo viaggio e alla prossima camminata insieme ciao vai you ma <ride>